Sono Don Antonio e anche quest'anno abbiamo la grazia di vivere i solenni festeggiamenti in onore della madre nostra di Casandrino. Quest'anno non possiamo non vedere il problema centrale che il fulcro un po' delle nostre preoccupazioni, dei nostri pensieri legati al Covid-19, all'epidemia che ha colpito il mondo intero, che ahimè ha portato e sta portando tanta sofferenza e che ha bloccato l'economia, la società, l'umanità, anche ad un certo punto di riflessione nel valorizzare bene il tempo e l'esistenza. E noi come Chiesa, nonostante tutto, ci troviamo a vivere in forma diversa i solenni festeggiamenti, con uno spirito uh, ancora più unito alla nostra patrona, alla nostra Mamma Santissima, la Beata Vergine Maria, la quale chiama radunanza ad i suoi figli. E io penso che quest'anno, più di tutti quanti gli altri anni, ognuno di noi abbia qualcosa da dire, da consegnare al Signore per le mani della Beata Vergine Maria. Questo è un tempo in cui dobbiamo chiedere tanto al Signore, e rimboccarci le maniche perché c'è tanto da fare. In questa festa sono state apportate alcune modifiche in profonda comunione con quelle che sono le leggi emanate dallo Stato per quanto riguarda eh, il contenimento dell'epidemia. Distanziamento fisico: eh, tutto quello che eh, ci aiuta per un sano stare insieme all'interno di questa festa. Iniziamo con, con il tribù in preparazione alla solennità dell'Assunta, che in questa sera sarà presieduto da Monsignor Pietro Tagliafirro, il quale spezzerà per noi la parola di Dio. Il pane dell'Eucaristia ci regalerà qualche pensiero sulla Vieta Vergine Maria. E il programma di questo triduo è il seguente alle 18.15 il Santo Rosario, alle 18.45 la Santa Messa. Il venerdì 14 di agosto, primi Vespi della solennità dell'Assunta, il programma è il seguente alle 18.15 il Santo Rosario, alle 18.45 la Santa Messa. Alle 20.30 un'altra celebrazione eucaristica e alle 22 la solenne veglia in preparazione alla solennità dell'Assunta. Come vedete sia nei primi vespri dell'Assunta, il giorno dell'Assunta alla sera, il sabato della festa e la domenica della festa abbiamo aggiunto qualche celebrazione eucaristica in più. Per... Spalmarci meglio anche come numero di partecipazione durante le sante messe, avendo eh, una capienza massima di accoglienza di persone eh, a celebrazione eucaristica, possa sedere eh, tutto vissuto in massima sicurezza. E è giusto e anche dobbiamo essere spinti dal buon senso nel distribuirci bene durante eh, le celebrazioni eucaristiche. Quindi, per questo motivo, abbiamo aggiunto qualche messe in più proprio per vivere in maniera serena e con un numero di sicurezza ogni celebrazione, ogni momento di, di, di festa e di aggregazione. Ovviamente le celebrazioni saranno vissute nel rigoroso rispetto delle norme di distanziamento fisico, con i posti indicati a sedere, ogni messa, ad ogni messa ci sarà la presenza del servizio d'ordine, il quale controllerà la temperatura corporea, accompagnare le persone in santuario per far trovare il posto a sedere e sarà lì presente per qualsiasi eh, emergenza e difficoltà tutto vissuto in massima sicurezza e ovviamente l'obbligo per tutti di indossare le mascherine il giorno dell'Assunta le sante messe saranno celebrate sempre negli orari consueti al mattino dalle 6 fino a mezzogiorno ad ogni ora e nel pomeriggio abbiamo tre messe, 18, 19 e un'altra alle ore 20. Come vedete, anche nel pomeriggio dell'assunta è, eh, è stata aggiunta una messa in più proprio per far spalmare bene il numero di persone, quindi per la partecipazione alle celebrazioni eucaristiche. Ovviamente, durante le messe, in questi giorni, saremo a disposizione per ascoltare. Eh, le confessioni quindi approfittate e venite per incontrare l'abbraccio misericordioso del padre e poi ci avviciniamo alla settimana della festa che nei momenti celebrativi interni risulta essere quasi invariata solo con qualche eh, modifica è di tradizione che per noi il giovedì della festa è il giorno in cui la Madonna scende dalla nicchia Viene vestita in pubblico e c'è la pubblica venerazione. Quest'anno non sarà così. La Madonna sarà scesa dalla nicchia, collocata sul carro e vestita in forma totalmente privata. In totale assenza di popolo a causa dell'emergenza del Covid-19. Quindi tutto sarà fatto senza partecipazione di popolo per quanto riguarda la discesa, la collocazione sul carro e la vestizione della nostra mamma Santissima, tutto senza popolo in forma privata. Ogni celebrazione che vivremo per, la, per i solenni festeggiamenti di quest'anno sarà vissuta nel rigoroso rispetto delle norme eh, di sicurezza. Ecco, la prima cosa è stato eh, adibito in santuario un servizio d'ordine il quale sarà presente durante tutti i momenti celebrativi, di sante messe e di preghiera dei solenni festeggiamenti di quest'anno. Il ruolo del servizio d'ordine è il seguente, accoglienza all'ingresso del santuario con misurazione della temperatura corporea, ecco. controllo che tutti abbiano il dispositivo di sicurezza della mascherina indossato correttamente e controllo che tutti abbiano eh, disinfettato le mani con gel a base di alcol. Poi il secondo ruolo del servizio d'ordine è quello di accompagnare le persone con i posti indicati a sedere, ovviamente distanziati di un metro e mezzo l'uno dall'altro. L'altro compito è quello di gestire eventuali emergenze che possono avvenire durante la celebrazione e vari spostamenti eh, di persone. Tutti quelli che sono i momenti di preghiera, di aggregazione e di spiritualità saranno vissuti in totale e rigorosa sicurezza, anche la nostra sacrestia che di solito voleva essere per noi un motivo di aggregazione, di condivisione della vita, di tante cose, quest'anno eh, sarà riservato un po' di più per i seguenti motivi. Qua, quella di avere un luogo intimo di vestizione per il sacerdoti durante la celebrazione, sarà riservato l'ingresso in sacrestia per le persone che dovranno svolgere la funzione di ufficio e di cancelleria per l'offerta dei solenni festeggiamenti e anche eh, per l'ascolto delle confessioni. Qualsiasi altra sosta non giustificata in sagrestia sarà eh, delicatamente diciamo, monitorata dal servizio d'ordine i quali staranno in chiesa appunto per, eh, per mantenere un clima di calma e di sicurezza e cercare di contenere qualsiasi motivo inutile di aggregazione. Ci sarà la Santa Messa celebrata alle nove e mezzo, come di consueto, e dopo la Santa Messa ecco, sarà possibile, sempre coadiuvati dal servizio d'ordine, di fare giusto qualche attimo di sosta davanti alla Madonna, senza toccarla per ovvi motivi, per poi eh, defluire piano piano dalla Chiesa, chi chi diventa Dio oppure per chi deve passare presso l'Ufficio dei sacerdoti per le offerte per i solenni festeggiamenti. Quindi il giovedì della festa troverete la Madonna già sistemata sul carro e già vestita quindi non sarà vestita il giovedì di conseguenza penso che sia auspicabile per tutti noi qualunque noi avessimo appunto la necessità di visitare la Madonna di spalmarci durante la giornata del giovedì non è necessario calcarci tutti quanti Magari eh, subito dopo la messa delle nove e mezzo, o anche prima, ma possiamo vivere con serenità questo momento di sosta anche davanti alla Madonna durante la giornata, perché come terminerà la messa delle nove e mezzo, che durerà un'oretta, comunque il santuario resterà aperto fino a mezzogiorno luna, appunto per la visita serena e tranquilla, sempre coadiuvata dal servizio d'ordine per tutti i fedeli. Quindi, ribadisco la Madonna la troverete già sistemata sul carro e vestita quindi non scenderà dalla nicchia il giovedì della festa ma in forma rigorosamente privata sarà sistemata il mercoledì prima del giovedì della festa E sempre il giovedì della festa alla sera alle 19 ci sarà un'altra santa messa poi abbiamo il eh, venerdì della festa come sempre le Sante Messe alle 8 del mattino, alle 18.30 il Santo Rosario e alle 19 eh, la Santa Messa in canto, in suffragio di tutti i collaboratori eh, della festa. Diretto quelle persone che negli anni addietro, per amore della Madonna, hanno collaborato eh, per i solenni festeggiamenti, carristi, responsabili degli animali, elettricisti, persone che hanno lavorato destra e manca per il buon andamento della dei solenni festeggiamenti e alle ore 21 abbiamo previsto un piccolo momento di preghiera in santuario. Quest'anno, ahimè, eh, una cosa che più sicuramente ci raffrista il cuore è il fatto che il sabato e la domenica della festa non ci sarà la processione della Madonna. Sarà, è stata prevista fino a dicembre ogni forma di processione, così come anche eh, non ci saranno eh, le luminarie, in quanto possono essere motivo di aggregazione di persone e quindi dobbiamo evitare, così come anche eh, non ci saranno fuochi d'artificio, in quanto eh, sono elementi di aggregazione delle persone, eh, quindi tra virgolette, queste sono un pochino quelle cose di cui noi quest'anno eh, siamo stati privati. A causa del Covid-19, quindi non ci sarà la processione della Madonna né sabato e né domenica, però di conseguenza tutti i momenti celebrativi in santuario ci saranno. Il programma del sabato della festa sarà il seguente alle ore 8 la Santa Messa alle 18:30 il Santo Rosario alle 19 la Santa Messa alle 20:30 un'altra un Santa Messa, come vedete abbiamo anche un'altra Messa in più, il sabato della festa alla sera. È la domenica della festa, le sante messe celebrate dalle 7 del mattino ogni ora, alle ore 10 la santa Messa sarà preseduta eccellenza, Monsignore Angelo Spirito, che come ogni anno ci onora della sua presenza per vivere insieme con noi i solenni festeggiamenti, la santa Messa delle 11 del mattino è abolita, in quanto quella delle 10 sarà celebrata dal Vescovo, e poi ci sarà la Santa Messa di mezzogiorno. Nel pomeriggio della Domenica della Festa il programma sarà il seguente. 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa e poi alle 20.30 un'altra Santa Messa. Queste messe in più, ribadisco, sono state inserite per spalmarci bene e per non superare il numero di sicurezza di accoglienza massima di fedeli a celebrazione. Poi abbiamo il lunedì della festa, 31 di agosto, la Santa Messa alle 8 del mattino, poi alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa. E sempre alle 21 ci sarà un momento comunitario di preghiera. Il martedì della festa, Santa Messa alle 8, alle 10, alle 10 eh, sarà celebrata la Santa Messa al cimitero in suffragio, dei fedeli dei fondi ovviamente eh, quest'anno comunque senza portare la statua della Madonna perché le processioni non si possono fare poi abbiamo alle 18.30 il Santo Rosario alle 19 la Santa Mesa in santuario e alle 21 sempre un momento di preghiera in santuario e andiamo al mercoledì della festa che per noi era un motivo di gioia ancora più grande in quanto c'era la celebrazione del Santo Rosario in piazza, quest'anno ahimè, anche questo purtroppo non si può fare sempre per motivi di aggregazione e di sicurezza. Quindi, quest'anno il Santo Rosario lo celebreremo nel giardino delle Suore. Porteremo la statua della nostra Madonna di Casandrino su un palco che abbiamo fatto allestire nel giardino delle Suore e il Santo Rosario lo celebreremo insieme lì. Ovviamente sempre con le sedie distanziate e il supporto del servizio d'ordine per la gestione serena anche di quest'altro momento di aggregazione, di preghiera davanti alla nostra mamma santissima. Quindi il rosario sarà celebrato nel giardino delle suore e non in piazza. Andiamo al giovedì della festa che anche per noi questo giorno era particolare in quanto la Madonna veniva tolta e messa sulla eh, salita direttamente sulla nicchia anche quest'anno così come abbiamo fatto per il giovedì che la Madonna la troverete già sistemata vestita e collocata sul carro il giovedì che conclude i solenni festeggiamenti la Madonna la troverete già sistemata sulla nicchia e quindi alle nove e mezzo sarà celebrata la Santa Messa il ringraziamento e quindi eh, si conclude eh, la festa patronale ma avendo già la Madonna sistemata in forma privata eh, sulla nicchia del nostro santuario, nel suo trono trionfale. Anche il sabato 12 settembre, che per noi era un giorno dove al termine della celebrazione della sera c'era la pia pratica del manto della Madonna, ogni famiglia si consacrava sotto il manto della Beata Vergine Maria, purtroppo, ahimè, a causa del Covid, anche questo purtroppo non si può fare però di conseguenza noi comunque celebreremo la Santa Messa nel Santissimo Nome di Maria. Quindi, carissimi miei, lo dico con il cuore in mano e l'ho ribadito anche in questi giorni. Anche se non abbiamo dei momenti importanti per noi della festa patronale come la processione, il volo dell'angelo, di Santa Rosaria in piazza, altri momenti aggregativi, Carissimi miei, non lasciamoci vincere dalla tristezza per la mancanza di queste cose, ma viviamo una festa eh, vissuta con maggiore intimità, ai piedi della Madonna, la quale nonostante tutto sta lì e ascolta le preghiere che sono all'interno del nostro cuore, le preghiere di noi che siamo i suoi figli prediletti. Quindi è festa patronale anche quest'anno, carissimi miei. È ovvio che dobbiamo pregare, pregare tanto per il mondo intero affinché si possa trovare una cura efficace per prevenire e debellare completamente questo Covid dalla faccia della terra. Dobbiamo pregare per tanta sofferenza nel mondo, per tanta morte, per tanta disperazione, per tante persone che hanno perso la speranza, che hanno perso il lavoro, che hanno perso il loro caro durante il momento della pandemia e non hanno potuto celebrare la Messa Esepiale. C'è tanta sofferenza a cui noi dobbiamo farci prossimi, essere buon samaritani, dobbiamo farci prossimi. Allora ecco, questo magari vuole essere il titolo, il programma dei soleni festeggiamenti di quest'anno, farsi prossimi alla sofferenza che sta vivendo tanta gente. In questo Maria Santissima è stata la prima apostola attenta alla sofferenza, alle preoccupazioni ai problemi della vita di ogni giorno e noi insieme con Maria possiamo imitarla e mettere in pratica i suoi insegnamenti da degni figli suoi del suo amore misericordioso che è Gesù e quindi carissimi miei buona festa anche per quest'anno anche se la Madonna non passerà in mezzo alle strade del nostro paese e di comune accordo con me e Don Ernesto abbiamo detto a tutti quanti voi di adorba, addobbare lo stesso le strade, addobbate i balconi, stendete gli standard della Madonna, addobbate con fiori, mettete figure, frasi, tutto quello che vuole indicare che un paese nonostante tutto è in festa ed è in preghiera. E si innalzi il cuore alla nostra mamma Santissima, la quale porterà davanti al Figlio Suo tutte quelle che sono le nostre preghiere, le nostre preoccupazioni, le nostre ansie e le nostre paure lei, insieme con il figlio, ci invita a non aver paura. Abbiamo iniziato le celebrazioni pubbliche il 18 maggio scorso che ricolleva il centenario della nascita di Carlo Joseph Vetivo a Giovanni Paolo II. Questo non è stato un caso. Una coincidenza? No. Amo leggerla come un addio È È stato il Santo Padre che ha gridato al mondo intero di non aver paura. Carissimi miei, non abbiate paura, il nostro cuore appartiene al Signore, niente e nessuno potrà mai farci del male. Quindi, mi raccomando, viviamo con intensità e con spirito, nonostante tutto, di gioia, questa solenne festa dell'anno 2020. Ovviamente anche quest'anno le offerte per i solenni festeggiamenti eh, vanno portate, ovviamente i costi della Santa Festa sono ridotti notevolmente in quanto non c'è la processione non ci sono le luminarie, i fuochi non ci sono eccetera ma tutto quello che sarà il superio de, de, delle offerte che noi accumuleremo quest'anno per la Santa Festa come già ben sapete servirà per la riparazione del tetto del santuario come tanti di voi già stanno facendo noi ad, una, ad ogni famiglia che lo chiede abbiamo dato una tesserina ecco, ad ogni famiglia per tre anni ha adottato la sua chiesa, ecco, quindi per la riparazione del tetto del santuario e per altri lavori. Quindi anche quest'anno, con le offerte che noi raccoglieremo anche per la festa, tutto quello che sarà il superio di queste offerte, eh, una volta coperte le spese della festa, tutto quello che sarà di più, servirà appunto per la manutenzione e la riparazione del tetto e di altri lavori che stiamo facendo all'interno del santuario. Casandrino... Le persone si sono sempre distinte per generosità e noi sacerdoti ringraziamo sempre Dio per tanta generosità, per tanta gratuità e per tanto buon cuore di tante persone che a nome di Maria danno veramente tutto quello stessi per il santuario, per la festa e affinché eh, nella casa di Dio non possa mai mancare niente e di questo vi diciamo grazie.